Buongiorno, siamo a Roma e Fidelity 2022 con Fulvio Cecconi, titolare di Gruppo Garman, punto vendita in Roma, in via Boezio. Fulvio, come sta andando secondo te quest'anno, anche rispetto all'anno scorso di cui tu sei stato protagonista? Ciao Franco, ben trovato. Beh, molto bene... Ho avuto sensazioni negative questa mattina dove non vedevo gente all'ingresso e invece appena è scoccata l'ora magica c'è stata una sorta di invasione. La nostra saletta è sempre piena, anzi ci, ci tocca mandare via un po' di persone nonostante quest'anno ci sia la possibilità di far entrare il doppio delle persone dello scorso anno, quindi abbiamo circa 16 persone per turno e niente poi non se ne vogliono andare quindi bisogna piano piano accompagnarli fuori però la risposta anche quest'anno è molto molto positiva Sì almeno diciamo per questa prima giornata che ovviamente ancora non è terminata certo. e per quanto riguarda l'anno scorso c'erano stati problemi per colpa del covid quest'anno come state risolvendo? Cioè, ci sono proprio gli stessi problemi? Avete limiti? No, non ci sono stati segnalati limiti, eh, molte persone utilizzano ancora la mascherina, giustamente, eh, non è un obbligo imposto dal, dall'albergo, però vedo la gente molto più serena e più tranquilla, quindi le demo stanno andando veramente molto bene, noi come diciamo ogni anno siamo una mosca bianca sul discorso della videoproiezione, vedo che piano piano si sta allargando questa cosa, però sta andando veramente molto bene. Passiamo alla parte più significativa, sì. che è quella della descrizione dell'impianto. Certo. Ci puoi raccontare un attimo cosa presentate quest'anno, perché l'anno scorso mi ricordo che avete presentato sempre un impianto Dolby Atmos con uh, diffusori def Definitive Technology sì. e il videoproiettore però era Lepson. Sì. Quest'anno invece cosa presentate a Roma e Fidelity? Beh, abbiamo alzato un pochino il livello come tipologia di... di proiettore, siamo andati su un Sony, il nuovissimo XW7000, proiettore da circa 15.000 euro con 3200 lumen, quindi comincia a essere un prodotto laser di, di ottimo livello, uno schermo screen line eh, 16 noni eh, con tela ad alto contrasto e un impianto Marans eh, Cinema 40, un'anteprima qui a Roma, eh, uscirà sul mercato verso febbraio e un integrato per capirci e dalla parte audio eh, abbiamo le Polk Audio Legend eh, nella serie 800 frontali, il eh, relativo centrale e i due surround L200. Non abbiamo voluto fare Atmos che abbiamo voluto eh, venire un po' più incontro agli audiofili che amano vedere casse importanti e quindi per quest'anno abbiamo cercato di fare un impianto meno cinema ma più eh, prestazionale ecco questa era e, punto. poi le, le elettroniche abbiamo un uh, lettore Revon Blu-ray 4K uh, lo Zidu che fa da Media Player c'è Gianluca Di Felice di HDBlog che gestisce la, la, la presentazione insieme a Roberto Pedrazzini di Marans Italy e stanno palleggiandosi eh, gli utenti che vengono mano a mano all'interno della nostra sala. Divise in turni, eh, di... dovevano essere turni da 20 minuti, poi purtroppo erano troppo pochi, quindi piano piano ci si è allargati verso i 30-35 minuti a sessione, che sono sufficienti in questo caso. Grazie mille a Fulvio Cecconi. Grazie Franco, un saluto anche a Emidio e a V Magazine.